Grazie Presidente. La proposta, insomma, anche come emendata, e eh, come abbiamo già detto, riguarda la modifica del regolamento del 1994. Quindi, per allinearla alla riforma dello statuto del 2018 che abbiamo approvato, e con questa eh, modifica, avremo quindi come Assemblea Capitolina e quindi l'amministrazione, ovviamente sia in questa ma anche nelle prossime consigliature la possibilità quindi di indire eh, referendum consultivi eh, appunto a maggioranza dei consiglieri assegnati all'assemblea capitolina eh, come sappiamo il quorum di validità è e resta quindi eh, zero quorum ritengo che lo strumento del referendum sia uno strumento importante anche perché ha un costo eh, non indifferente per l'amministrazione e quindi potrebbe anche eh, essere individuato come strumento presiduale diciamo di partecipazione seppure è il più importante ovviamente eh, rispetto magari a altre forme di consultazioni anche digitali o telematiche che eh, anche grazie alla riforma statutaria o comunque alla modifica di altri regolamenti abbiamo mh, introdotto sicuramente anche con gli emendamenti che sono stati approvati anche con la partecipazione delle altre forze politiche credo che si sia anche semplificato insomma alcune, alcune questioni eh, e diciamo creato un equilibrio attuativo di quello che è comunque un istituto che necessitava di una sua rivisitazione e quindi eh, che oggi anche grazie insomma, a questa delibera potrà trovare certamente attuazione o comunque una più precisa attuazione si vorrà ovviamente utilizzarlo eh, anche nei prossimi, eh, nei prossimi anni eh, ovviamente questa costituisce un po' la conclusione, se vogliamo, gli atti finali di una uh, operazione di riforma uh, sul settore della partecipazione che uh, ha avuto inizio in questa consigliatura. Uh, e um, degli atti finali che uh, portano la città di Roma ad avere un ordinamento sugli strumenti di partecipazione certamente più preciso, più aggiornato, eh, che comunque consente di essere eh, anche, eh, come dire, adeguato mh, e essere posto al passo, insomma, con i tempi dal punto di vista tecnologico. Quindi abbiamo preso un settore che era effettivamente fermo, questo bisogna comunque riconoscerlo, perché nel eh, regolamento del 1994 lo statuto alcuni istituti, come la partecipazione democratica elettronica, non erano previsti e, e, e li abbiamo, come dire, rivitalizzati e proiettati eh, come dire, nel futuro alla pari delle altre capitali eh, del mondo o noi sappiamo che questi sono strumenti che non possiamo immaginare che possano eh, essere perfetti fin da subito ma sono strumenti che eh, soltanto, e questo ce lo insegnano anche gli altri paesi dove vengono utilizzati come la Svizzera soltanto con la prassi e soltanto con il buon uso che se ne potrà insomma, fare di questi strumenti, certamente entreranno a pieno regime all'interno eh, diciamo del, dell'utilizzo anche da parte della cittadinanza, eh, della partecipazione effettivamente dei cittadini alle, eh, ai processi decisionali. Non è un processo semplice, anche perché è un modo diverso di concepire Ovviamente la democrazia che non è soltanto rappresentativa, ma è anche diretta o partecipativa. L'uno non esclude l'altra, sono due mondi che vivono insieme, eh, sono due mondi che eh, viaggiano insieme che, e quindi eh, che devono avere un equilibrio eh, anche da un punto di vista di assetto democratico e da questo punto di vista eh, riteniamo che sicuramente questa sia la strada giusta e che eh, con queste riforme eh, si sta lasciando eh, non nuovi debiti ma nuovi diritti o meglio si darà la possibilità di esercitarli questi nuovi eh, diritti ripeto quindi di non eh, vedere questo come una forma eh, come dire, già eh, attuata o, o non attuata perché si stanno ridisegnando diritti di partecipazione e questi sono diritti che restano alla città e che quindi quando i cittadini, in questo caso anche quando gli amministratori, vorranno uh, utilizzarli avranno la possibilità di utilizzarli. In questo caso anche in modo molto semplice. Quindi il nostro voto su questa delibera sarà favorevole. Grazie.